Perfetto, è arrivato. Sì, c'è La gente è scatturata, la gente è, certo. è, certo. è, è diffusa. Certo. Certo. Ha di interno, Come? È passato voi, non è un lavoro, certo per i peri travel Piedi. Piedi. Piedi. Piedi. sì esattamente Alessandro Sciret Piedi. Piedi. ah ma per i peri travel avevano o ce l'hanno ancora la sede accanto a un centro commerciale sì. San Giovanni Labunda, vicino sì. a un chilometro da casa mia dipartimento dentro le zaghe, il centro commerciale sì, delle zaga. Ah. Direttore, anzi, ah. il direttore di dipartimento non sono direttore di dipartimento No, io ah, sono Bosco. Ah, lui! Vediamo di dare informazioni. <ride> La telecamera è quella Perfetto, buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo sempre qua in diretta da Travel No Stop, da Travel Expo eh, l'apsus la, la, coridiano l'apsus coridiano ma era, era per salutare anche la nostra pagina di Travel No Stop che i nostri lettori stanno seguendo sui social allora da, Trave, da Travel Expo alla ventitresima borsa globale dei turismi stamattina un avvio estremamente brillante oggi nel pomeriggio entriamo a, eh, a lungo piede praticamente sull'aspetto dell'innovazione Prego Passi, vuoi? Allora, introduciamo l'argomento che è quello di eh, il primo per, perché sono due appuntamenti oggi, il primo di oggi si intitola a psicologia, scienza e tecnologia al servizio del turismo eh, abbiamo numerosi ospiti che se vuoi tu puoi presentare. Sì, allora i nostri ospiti intanto è l'istituto Iedmet con il quale la Logos ha fatto ha sottoscritto un protocollo d'intesa, eh, che è un istituto di ricerca sicuramente tra i più qualificati in Italia. L'orgoglio è che, ovviamente, abbia sede in Sicilia e che proprio in questa occasione eh, sta presentando, da un incontro occasionale avuto, insomma, no? ci siamo posti il problema: bene, ma qual è la reazione? delle persone praticamente nel periodo post-pandemico. Mm -hmm. Io continuo a sostenere che quelli che non si vedono oltre all'emergenza sanitaria ci sono stati gli effetti collaterali del Covid, cioè che tutti un poco abbiamo dato di testa, insomma, no? Ma questo non fa parte forse dei riferimenti né scientifici né tecnici né tantomeno digitali. E allora, nello abbiamo fatto uno studio, che l'ha curato particolarmente eh, Federe Termini, che è psicologo, eh, e con lo è stato ampliato il secondo questo progetto di cui vi parlerà intanto lo introdurrà l'ingegnere Luigi Licata nell'ambito di una collaborazione dell'istituto con l'università di Catania. Io qui mi fermo mm -hmm. per prudenza ok per diciamo a chi ci sta seguendo da casa di condividere il video mettere mi piace sia sulle pagine di Travel Expo che di tra non stop e Di... se evidentemente non vogliono ammettere mi piace che si facciano i fatti loro insomma ah, va bene però possono anche <ride> condividere la diretta così può piacere allora cediamo la parola quindi tu toti insomma All ingegnere Luigi Ricata che è del oh project manager del dipartimento, del dipartimento scera dell'OIEF prego ingegnere Ricata allora, io volevo ringraziare per primo Totti che ci ha dato l'occasione di poter affrontare una tematica che noi cerchiamo in qualche modo di portare avanti nelle attività eh, che facciamo come IEMES, come istituto e ci ha dato questa possibilità eh, sviluppando, un, un tema, sviluppando un tema che vuole essere quello di vedere come possono stare a camminare a braccetto la ricerca da una parte e dall'altra parte le esigenze di un turismo che in questo momento eh, sta eh, ripartendo dopo un periodo eh, fortemente condizionato da quelle che sono state le, le conseguenze della pandemia sperando mm. di poter essere fuori da questo da questo tunnel bene io inizierei con ehm, dire chi siamo ci, ci presentiamo chi è eh, lo yemes è un istituto di ricerca è un istituto di ricerca dotato di personalità giuridica ed è stato fondato 12 anni fa dal nostro presidente, attuale presidente, che è il professore Bartolo San Martino. L'istituto è a Palermo, è nato a Palermo, è stata una volontà ben definita di, di allocarlo in questa sede e la sede dell'istituto è in, in un ambito di un sito che è stato ristrutturato, dismesso, dove anni fa eh, si lavoravano i prodotti della terra per poterli portare fuori dalla Sicilia. Noi abbiamo ristrutturato, lo l'OEMS ha ristrutturato questo, questo immobile e eh, attualmente, mh, diciamo, lì vengono sviluppate tutta una serie di attività connesse a vari ambiti della ricerca. Indirizzo così eh, via Michele Miraglia, chi vuole venirci a trovare, ci farà, eh, avremo il piacere di incontrarlo. Quali sono gli scopi istituzionali che, vogliono, che vorremmo raggiungere, che vogliamo raggiungere, che perseguiamo nell'ambito della nostra attività? La conoscenza e l'innovazione, uh -huh. quindi mettere insieme la ricerca scientifica da una parte e la tecnologia che eh, cammina con una velocità molto elevata e che è una struttura come la nostra che è una struttura con una eh, catena di comando molto, molto breve, molto contenuta è in grado di affrontare e affrontare con la stessa rapidità con cui c'è il cambiamento in essere la, la seconda finalità che noi abbiamo è quella di eh, supportare le imprese. le imprese in un territorio qual è quello nostro eh, molte imprese sentono l'esigenza di approcciare a quelle che sono le innovazioni, le ricerche, quindi di avere una serie di riferimenti che le mettono in condizione di affrontare le nuove tematiche. Bene, noi ci poniamo come interlocutori delle aziende, abbiamo contatti con un numero abbastanza elevato di aziende, per... Mh, mh, Diciamo, guidarle, eh, consigliarle più che guidarle, consigliarle in questo percorso diciamo di, eh, di innovazione e quindi diventare in qualche modo eh, dei facilitatori nell'ambito del miglioramento attraverso le nuove tecnologie. Per fare questo siamo organizzati in quattro aree tematiche: che sono una che riguarda la bio, biome, area biomedica eh, e neuroscienze, la seconda area riguarda tutta la parte dell'agricoltura. Siamo tutti a conoscenza di quali sono ormai gli sviluppi dell'agricoltura di precisione e in questo ambito si stanno, facendo, si stanno facendo molte attività. La terza è quella della fisica applicata e dalla parte che riguarda le energie rinnovabili. Eh, questo è un settore in, continuo, in continua evoluzione, che va dall'energia rinnovabile al uh, Smart City, quindi con tutte le tematiche delle Smart City, e il quarto settore è proprio quello legato all'innovazione di cui stiamo parlando in questo momento, quindi territorio, ambiente e eh, tutto quello che a questo è collegato. Questa struttura poi ha all'interno due aree, di confluenza che sono le aree dei dipartimenti dove sono praticamente allocate le risorse che sono la ricchezza dell'istituto e dall'altra parte i laboratori che sono gli strumenti attraverso i quali queste risorse riescono a raggiungere gli obiettivi che poi trasmettiamo alle aziende. Quindi partiamo da quelle che sono i bisogni e cerchiamo di dare delle risposte a questi bisogni. Dei laboratori eh, di, dei dipartimenti, oggi abbiamo due direttori di dipartimento con noi che sono eh, il professor Lobosco, che è il Dipartimento della Scienza per Innovazione Tecnologica e Informatica, quindi intelligenza artificiale, tecnologia immersiva, tutto quello che è oggetto del ragionamento che porteremo avanti fra poco, un po' con, la, con il loro supporto, e il secondo è quello delle scienze umane e patrimonio culturale, che è quello diciamo, coordinato dal eh, dottore Termini, eh, Federe Termini. Bene, ehm, a, a, a queste, queste due strutture ci sono i vari laboratori, abbiamo diversi laboratori. Stasera vorrevo soltanto mh, così prospettare quello che è un laboratorio che si occupa di realtà aumentata, realtà mista e realtà virtuale, che è costituito a Palermo da una sala immersiva, sala immersiva che abbiamo potuto realizzare all'interno di un progetto che ci vede insieme con una serie di partner, tra cui l'Università di Catalia rappresentata dal eh, professore Roberto Barrera Bar Bar e da una serie di visori e quindi attrezzature di cui parleremo fra poco e questi laboratori sono fra di loro collegati, saranno fra di loro collegati, creando quindi una rete di laboratori che risponderà meglio a quelle che sono le esigenze di questa nuova tecnologia della quale stiamo parlando e che si sta in questo momento sviluppando. La domanda a cui io vorrei ora dare una risposta, o quantomeno accennarlo, poi la approfondiremo dopo, è ricerca e turismo. Possono fra di loro collaborare? Sono due elementi che sono fra di loro, eh, che mh, costituiscono alla fine un unico come obiettivo finale? Sì, La mia risposta è sì, e possono collaborare nelle varie fasi che rappresenta il turismo, cioè dalla, nelle fasi che vanno dal prima, Dell'attività della turistica al durante l'attività turistica e al dopo. E questo come? Con una serie di strutture, di strumenti di, di tecnologie che consentono il turista oggetto e soggetto della nostra, del nostro modo di operare, lo mettono in condizione di conoscere, eh, sia in termini di bene culturale, sia in termini di strutture a cui si appoggiano, e quindi mh, vivere da una parte il diciamo il viaggio dal prima al durante al dopo e avere una visione più chiara di quelle che sono gli obiettivi che vogliono che si vogliono raggiungere come può procedere in questo può procedere in cento, in diversi modi mm, ne cito soltanto alcuni il tour degli alberghi che ci consente di capire come come è costituito questo albergo in, due, in cui andremo a trascorrere una parte della nostra vita insieme alle nostre famiglie le interfacce nell'ambito delle prenotazioni le esperienze di viaggio vedere quello che andrò a vedere integrandolo perché non sempre tutto quello che posso vedere, posso visitare è un 360 gradi, nel senso che ci sono delle limitazioni date da una serie di condizioni varie che, diciamo, che ne impediscono la fruizione completa, fino ad avere una serie di servizi interattivi è come se fosse una scala di valori che va crescendo, una serie di servizi interattivi che mettono questo turista al centro dell'attenzione di tutti quanti noi. Che credo che sia lo scopo, uno degli scopi prioritari per il quale si parte al si parla di turismo. Quindi mettiamo insieme due, eh, due aspetti: uno che è l'aspetto di una realtà virtuale, che è una tecnologia eh, che sta crescendo, che si sta sempre più consolidando, che ha un numero di anni che è abbastanza contenuto, e un turismo che si sta evolvendo, perché la pandemia ci sta facendo vedere un bisogno che è diverso che noi dovremmo cercare in qualche modo di capire e di anticipare perché se si riesce a capire e anticipare quello che sono i desiderata del, del, del turista potremo offrire un, servizio, offrire un servizio più adeguato a quelle che sono le ricerche. Cosa si possono fare quindi? Ma Possiamo partire dall'analizzare i bisogni, quindi la possibilità di capire quali sono i bisogni reali e anche in base al cambiamento. Possiamo valutare il cambiamento che è in essere, possiamo sviluppare e applicare queste nuove tecnologie, possiamo avviare dei progetti di partenariato attraverso il quale valorizzare questo, i progetti che siano progetti eh, finanziati o meno da parte delle, della struttura eh, nazionale eh, regionale nazionale europea. Possiamo affiancare le aziende in questo cambiamento. Credo che sia una sfida Molto, molto, molto interessante un po' per tutti quanti noi, sia per chi fa ricerca, sia perché di qua, da questa ricerca potrà avere dei benefici che rendano l'offerta nell'ambito turistico, ma anche in, in tanti altri ambiti, sempre più eh, accattivante, sempre più interessante, sempre più coinvolgente. Bene, grazie. Allora, io passo la parola al professore Termini, facendo, o, o anche, Cata, facendo una domanda, parto, parto dall'esperienza personale, sì. eh, perché poi dobbiamo unire, abbiamo detto, le tecnologie, al turismo, al tutto. Io penso che lo leghiamo anche per esempio al tema della realtà aumentata. Uh, mi pare sì. ora eh, io ricordo che la mia prima esperienza con eh, un videogame virtuale l'ho fatta quando avevo 12 anni mm. il mio primo google glass me l'hanno fatto provare nel 2014 e eh, oggi nel 2021 vedo che la raibana sta investendo su, nuovamente su una sorta di google glass che perché la prima versione non ha funzionato Può, Può darsi che il, la, la tecnologia sia ancora più veloce del mercato? Perché, eh, per esempio, io, do, io ho lavorato anche per un'azienda che doveva sviluppare eh, la, la realtà aumentata in tutta Palermo, questa azienda poi è fallita perché, diciamo, dopo un anno che questa cosa non attecchiva non, non ci siamo riusciti. Cosa c'è che non va o cosa non funziona tra il pubblico che non accetta magari le nuove tecnologie? Ma sicuramente c'è un aspetto che è legato all'evoluzione della tecnologia. Mm -hmm. Tenevo presente che eh, i costi di questa tecnologia, man mano che si va avanti, si vanno contraendo. Uh -huh. Io ricordo che alcuni anni fa, se volevo prendere un visore, il costo di acquisto di un visore era significativo uh -huh. ed era limitato soltanto al campo del videogioco, che sì. è quello da cui è partito. Oggigiorno abbiamo visori che riusciamo a mettere in un... In, una, in un telefonino e a vederli in un certo modo. È chiaro che eh, il beneficio che ho da una tecnologia che va evolvendo diventa significativo. Cioè sono come se fossero due curve che si vanno sempre più avvicinando fra di loro e che quindi rendono lo strumento sempre più appetibile. E noi su questo stiamo cercando di lavorare, cioè fare in modo che queste, queste due curve vadano sempre più avvicinandosi e quindi rendendo dando delle risposte che sono sempre più adeguate a quelle che sono i bisogni. Il mondo cambia, noi dobbiamo adattare la tecnologia a questo mondo che va cambiando. Più lo faremo, meglio sarà. Chiaro. Posso termine? Eh, sì, eh, volevo aggiungere eh, in qualità di psicologo eh, che studia questi fenomeni e eh, che appunto come faceva riferimento lei, all'inizio eh, diciamo la realtà virtuale era legata al gaming, è una fase del ciclo di vita eh, diciamo adolescenziale erano minori prevalentemente quelli che lo utilizzavano oggi la, real la realtà virtuale si è estesa ad altre fasi del ciclo di vita e quindi insomma riguarda anche noi adulti soprattutto noi adulti eh, ed è un'attenzione un che per noi psicologi e psicoterapeuti eh, negli anni eh, 90, è diventata estremamente eh, importante dal punto di vista clinico perché non dimentichiamo le dipendenze patologiche da eh, quella diciamo eh, quel filone eh, diciamo che que quel filone ha creato ha sviluppato eh, nei minori quindi è una la realtà virtuale deve essere coniugata eh, al reale eh, e eh, ovviamente eh, deve diventare deve essere sempre legata al benessere Vuole aggiungere qualcosa nel suo intervento? Eh, il mio intervento adesso lo faremo dopo il professore Barbera. Ok, ah, giusto, giusto, non sono andato in ordine. il Professore Barbera, mi perdoni. No, no l'altro. No, no, mi dai okay, altri. Allora. Come si uh, unisce il suo ruolo anche da professore universitario che fa fisica col mondo del turismo? Ok, allora diciamo che mh, mi occupo di progetti di cooperazione tra università, enti di ricerca e imprese sia a livello nazionale che internazionale da una ventina d'anni mm -hmm. e nell'ambito della eh, ricerca scientifica che conduco, nell'ambito della fisica, eh, l'analisi di dati, e la visualizzazione dei dati è fondamentale. Eh, diciamo, da eh, alcuni anni... Mi sto occupando di realtà virtuale, prima nell'ambito medico e adesso nell'ambito turistico. E Abbiamo avuto questo progetto di cui vi parlo tra un secondo, appena verrà eh, messa online la mia, la, la mia presentazione, che mira appunto a realizzare una infrastruttura regionale condivisa. Allora, ehm, lei parlava prima di realtà, di realtà aumentata, di realtà virtuale. Allora, Giusto per dare alcune definizioni, per realtà aumentata intendiamo qualcosa che sovrappone il reale al, diciamo, a una realtà virtuale. La realtà virtuale è una realtà simulata e la frontiera ultima è quella che chiamiamo realtà mista, in cui io posso trovare me stesso fisicamente o altri oggetti o persone fisicamente in una realtà virtuale. Quindi c'è tutta una gamma di virtualizzazione e di immersività, a cui corrispondono diversi feeling del nostro cervello, una percezione del nostro cervello e diverse tecnologie. <coughs> Nella eh, la realtà virtuale è applicata in un numero di campi sterminato e diciamo che vanno dalle applicazioni militari alla all'education, alla salute, all'intrattenimento, alla moda e ai, ai beni culturali, eccetera. Nel caso del turismo in, nell'industria dei viaggi la realtà virtuale è utilizzata per catturare destinazioni turistiche in un modo unico e coinvolgente. Perché io sono spinto ad andare in un posto, o qualcuno me lo racconta, o ho una percezione che quel posto è bello, mm. oppure vorrei andarlo a vedere prima ancora di alzarmi dal divano di casa. Ed effettivamente la realtà virtuale è usata o può essere usata dall'industria de, de, del turismo come un enorme potente strumento di marketing. Quindi realtà virtuale non tanto... Come gaming, ma quelli che si chiamano serious gaming, giochi da seri, per, per fornire una la percezione di essere lì a un potenziale viaggiatore. Perché diciamo l'industria del turismo, credo che la sfida più elevata o più grossa non è quella di gestire i, i milioni di visitatori che abbiamo avuto in Sicilia eccezionalmente quest'anno, mm -hmm. ma di fare in modo di convincere. Chi non vuol venirci o chi non pensa di venirci, di venirci veramente. E quindi fornirgli delle, delle tecnologie per vivere la Sicilia prima ancora di decidere di andarci. E la questione è che nel, nella realtà virtuale eh, io posso immaginarmi in quel luogo, quindi posso avere un feeling... La realtà virtuale inganna molto facilmente il nostro cervello e quindi posso avere un feeling di essere veramente in quel posto e quindi decidere poi di andarlo a vedere veramente. C'è da dire che la realtà virtuale può, utilizzare anche, può eh, essere utile anche per i portatori di disabilità. Ci sono posti meravigliosi nella nostra regione che sono invisitabili per le barriere architettoniche. La realtà virtuale potrebbe permettere a una persona affetta da disabilità di indossare un visore e visitare dei posti che non, in cui non potrebbe andare, con l'idea di essere lì e di muoversi al suo interno. Ora, l'altra questione è il, il mercato. La realtà virtuale nel 2020, spinta dall'industria dei giochi, ma non solamente da questo, ha totalizzato circa 30 miliardi di dollari e l'esplosione che si prevede, l'aumento del mercato, è veramente esponenziale nei prossimi anni. Quindi c'è veramente una tendenza all'utilizzo di questa tecnologia. Tanto è vero che a livello europeo tantissimi nomi di industrie, grandi nomi, si stanno consorziando per realizzare applicazioni di realtà virtuale, ambienti di realtà virtuale e questo sta succedendo anche in Italia per esempio. L'ultima, quella cerchiata in alto, è un'iniziativa di Trento per cui hanno eh, creato tutta una serie di luoghi in Trentino Alto Adige in realtà virtuale per stimolare la, diciamo, la visita di turisti. A livello regionale ci sono tantissimi esempi di eh, soggetti privati e di organismi di ricerca che hanno ha, ha avuto a che fare o che hanno a che fare con realtà virtuale ma diciamo il, il, diciamo il passo avanti che pensiamo di fare, che intendiamo fare con questo progetto che si chiama 3D Lab Sicilia, di creare una rete regionale, come diceva l'ingegnere Licata prima, quindi di creare dei centri e di fare in modo che essi possano essere anche sostenibili al di là e dopo la fine del progetto. Eh, il progetto è gestito da 10 partner, 5 imprese e 5 organismi di ricerca, tra cui le due, due delle università statali in Sicilia, quella di Catania e quella di Palermo, e l'Istituto eh, Euro Mediterraneo di Scienze e Tecnologia, e diversi partner appellati. Gli obiettivi appunto sono di creare l'infrastruttura, non soltanto, ma di validare l'infrastruttura con una serie di casi d'uso diciamo, che vogliamo validare su grande scala. E' quella poi di creare un laboratorio di coprogettazione e creazione, cercando di mutuare alcuni concetti dell'open innovation per fare in modo che la realtà virtuale possa diventare una, una tecnologia con cui svariati soggetti possono collaborare per realizzare applicazioni, eventualmente commerciali. Per quanto riguarda l'infrastruttura, andando da una complessità e immersività bassa a quella alta, abbiamo chiaramente fotocamere, fotocamere a 360 gradi, droni ad alta, ad alta, e ad alta definizione, con telecamere ad alta definizione e scan, scanner laser tridimensionali. Con questo prendiamo tutta una serie di dati, vi farò vedere tra qualche, tra qualche minuto, che possono poi essere visualizzati in, su diverse piattaforme. Ancora qui da complessità bassa a, a, a complessità elevata e immersività elevata, schermi di computer o di telefoni con quello che si chiama la, eh, la dimensione 2,5, quindi uno schermo, con una schermo 2D con una visione prospettica, le cardboard da pochi euro, i visori in cui mettiamo il telefonino dentro, i visori indossabili e le cave in cui l'immersività è totale. Quindi cerchiamo di rispondere ha una richiesta di mercato ed ha una serie di tecnologie che spaziano in un grande intervallo di costi. Non siamo per il commodity, eh, non siamo solamente per le grandi infrastrutture di realtà virtuale, ma cerchiamo di eh, diciamo, eh, traghettare tutto l'insieme di eh, dispositivi per la realtà virtuale. Il progetto ha sette casi d'uso, eh, alcuni che interessano il, il, il mondo della salute, e eh, Industria 4.0. Per quanto riguarda i beni culturali del turismo, ne abbiamo due, gli abbiamo dato dei nomi per poterli individuare più facilmente. Uno l'abbiamo chiamato Turismo 4.0, che è un sistema di virtualizzazione di beni culturali in grado di consentire quello che adesso con una, con una keyword che sta prendendo piede si chiama turismo esperienziale, cioè l'idea di essere veramente in un posto prima ancora di andarci e UNESCO VR, che sono applicazioni di metodologie di realtà virtuale per creare dei modelli virtuali, virtualizzati, di eh, beni che fanno parte del patrimonio di umanità dell'UNESCO. Non solo patrimonio ehm, diciamo architettonico, ma anche naturale. Abbiamo individuato dei posti all'interno di certi comuni della Sicilia e siamo in stretta collaborazione col Parco dell'Etna, che è il patrimonio naturalistico del, dell'UNESCO. La validazione su larga scala la, la facciamo in diversi comuni, Militello in Val di Catania con una serie di beni culturali, Sortino con la necropoli di Pantalica e una serie anche di, di musei, Vizzini, la patria di Verga e anche la eh, sede della famosa Punziria, che è uno dell'archeologia industriale dell'Ottocento e del, del Novecento nella del, nostra regione, e Mussomeli, che è la sede del castello Manfredonico è Un patrimonio unico, non è patrimonio UNESCO, ma è uno dei più belli castelli di Sicilia, senza togliere nulla al più grande castello di Sicilia, è quello di Caccamo, che è non molto distante da qua. E col Parco dell'Ettena tutta una serie di siti, I, i crateri sommitali, che sono di difficile accesso per eh, portatori di disabilità, e alcuni rifugi, alcune grotte create dalla lava per scorrimento intraterrestre. Eh, alcuni risultati questa è la prima volta che presentiamo abbiamo usato abbiamo approfittato di Travel Expo eh, um, 2021 per presentare i primi risultati eh, adesso vediamo se, il computer, se con tutti i computer partono questi sono i modelli di alcuni di quei siti che vi ho detto e sono eh, questi sono dei modelli visualizzabili sia in 2D e mezzo sia in 3D eh, con tecniche di fotogrammetria terrestre o aerea e naturalmente se andate giù e visitate eh, il nostro stand potrete vedere la, invece l'immersività la, tramite un visore e uno schermo 3D. Non possiamo per questioni di diciamo, emergenza epidemica, farvi, farvi provare il visore, ma possiamo farvelo vedere in maniera un po' meno attiva, un po' più passiva su uno schermo tridimensionale. E, vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Il progetto diventa finanziato con i fondi di sviluppo regionale della Regione Sicilia, diventa a sua volta un finanziatore di idee e di progetti. Abbiamo eh, messo da parte un budget non trascurabile e faremo due bandi interni. Il progetto bandirà eh, dei, diciamo, la possibilità di creare nuove applicazioni che usino l'infrastruttura. Il primo bando eh, ci stiamo lavorando, dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno. Eh, a questi bandi potranno partecipare organismi di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni, tutti i famosi attori della quadroplay liga dell'innovazione, sia in forma singola che associata. Ci sarà eh, tre, una, una selezione di tre nuovi casi d'uso per ognuno dei bandi e a ognuno di questi daremo 15.000 euro per lo sviluppo di un'applicazione che usi la tecnologia della realtà virtuale e la nostra infrastruttura per un nuovo caso d'uso, un nuovo bene culturale nella Sicilia occidentale sarebbe il benvenuto. Casi d'uso nell'ambito della, de, della salute, dell'industria, per noi è assolutamente irrilevante. La cosa importante è che finanzieremo sei casi d'uso e gli attori proponenti avranno un periodo di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie, delle nostre tecnologie. Quindi fatemi concludere, come dicono gli anglosassoni, il messaggio da portare a casa alla fine di questa chiacchierata. Nell'industria dei gaggi del turismo, la realtà virtuale può essere utilizzata per catturare e promuovere le destinazioni turistiche in un modo unico e coinvolgente, nuovo, diverso, non solamente la realtà aumentata. Non stiamo parlando solamente di vedere l'immagine o dove devo girare dentro, dentro una lente, ma di, di, di poter avere delle esperienze ad alta immersività. Noi, d'altro canto, stiamo cercando di creare un'infrastruttura regionale sostenibile per la realtà virtuale, per la visualizzazione tridimensionale. E quindi diciamo, il messaggio che ci sentiamo di portare al consesso di Travel Expo 2021 è che se qualcuno degli operatori sta pensando di utilizzare le tecnologie VR nel, nel, nel business, non occorre che eh, essi cerchino lontano, basta che ci contattino. Grazie. Allora, eh, la domanda che le faccio io è, anzitutto, quanti luoghi boh, vorreste mappare? Allora, eh, abbiamo in totale, credo, una dozzina di, di, di siti. Per voler arrivare a quanto? No, questi sono quelli da progetto mm. che dobbiamo fare. Nelle applicazioni aggiuntive dipenderà dalle proposte che ci arriveranno. Ma conoscendo lei la Sicilia possiamo arrivare da, da 12 a infinito? Oppure... Allora, eh, chiaramente con un progetto che è usato uno dei progetti più finanziati nel, del, nell'ambito dell'avviso nel quale è stato proposto, noi abbiamo una, un contributo regionale di circa 3 milioni e mezzo di euro. E malgrado questo non possiamo risolvere con 3 milioni e mezzo di euro il problema di promuovere con la realtà virtuale il territorio siciliano. Questo è fuori discussione. Certo. Tuttavia, eh, se... Noi abbiamo degli strumenti, della strumentazione che possiamo anche mettere a disposizione. Se c'è dell'altra strumentazione, quindi si può fare sinergia, mm. si può fare con un'altra parola chiave rete, eh, di sicuro possiamo aumentare il numero di siti. E abbiamo accolto con molto piacere eh, l'invito degli organizzatori, che io personalmente ringrazio di Travel Expo, a fare il primo evento in cui facciamo vedere le primissime cose che abbiamo fatto nella parte occidentale della Sicilia, perché è la parte è meno coperta. Dalla, diciamo, dal numero di siti che abbiamo messo nel progetto, quindi assolutamente la, il, il, bando, il bando interno, questi sei nuovi progetti, è una delle possibilità, indipendentemente da questo, se ci sono amministrazioni pubbliche, comunali, provinciali, regionali, o dei, dei, dei, dei, dei, degli attori che hanno già dei fondi su cui vogliono investire per la realtà virtuale, noi siamo disposti a collaborare. E come ultima cosa, se ci sono istituzioni a qualunque livello che vogliono investire nella, rea nella realtà virtuale nell'ambito di proposte competitive, noi siamo assolutamente disponibili a partecipare a bandi competitivi mettendo dentro la nostra infrastruttura e il nostro know-how. Quindi non è solamente con il, il budget mm -hmm. piccolo che abbiamo mm -hmm. messo da parte, ma il messaggio è eh, proviamo a, a usare queste tecnologie che sono molto diversificate, sia nel modo di, in cui acquisiamo le immagini, sia nel modo in cui permettiamo all'utente di usufruirne, mettiamoci insieme e vediamo cosa possiamo fare. Naturalmente stiamo anche provando a traghettare sulla programmazione 21-27, i cui tavoli tecnici stanno lavorando in questo momento, e in cui le parole chiave, realtà virtuale, realtà aumentata, promozione dei beni culturali, stanno nero su bianco sulle bozze di programma. Questi prodotti dall'utente che magari si collega via internet eh, sono gratuiti al momento, saranno poi a pagamento? È giusto allora, che magari io che mi collego da New Orleans pago da 2 a 5 euro come faccio per un articolo di giornale magari un po' più approfondito? Allora, essendo il progetto finanziato con fondi comunitari, tutti gli output saranno assolutamente pubblici e gratuiti. Alcune delle visualizzazioni quelle diciamo con le telecamere con le videocamere eh, 360 quelle che uno ci può navigare alla Google Street giusto sì. per intenderci queste sono delle pagine web già aperte adesso e linkate dal nostro sito web e si possono vedere già ora le altre applicazioni saranno delle applicazioni scaricabili o dai, dai famosi store per cellulari o dagli store per i visori quindi chiunque abbia un cellulare e un visore passivo una cardboard che da Tiger costa pochi euro o un Oculus o qualcosa di più sofisticato, può scaricare, saranno scaricabili liberamente. Ciò cioè, non di meno, eh, all'interno del progetto stiamo valutando, stiamo discutendo la definizione della proprietà intellettuale mm. e capire quale sarà il soggetto che eventualmente prenderà le redini di tutto questo dopo la fine del progetto e su questo siamo disposti anche a eventualmente discutere e vedere. Naturalmente la coprogettazione può essere gratuita se l'uso del, del, del prodotto è condiviso. Se no, la coprogettazione, o la progettazione può avere un costo e poi chi diciamo, ha il prodotto decide come andare sul mercato con questo prodotto. Quindi ci sono diversi modelli di business, diversi business model che si possono definire. Dipende dall'interesse degli operatori in questa sede, degli operatori del turismo e, del, e dei viaggi. Chiaro, perfetto. Professore, prego. Grazie. Eh, allora, io volevo, eh, prima di iniziare, porgere un ringraziamento eh, a Toti <ride> e alla eh, Logos Comunicazione che lui rappresenta. Eh, perché, eh, diciamo, eh, ci siamo posti la domanda in che modo insieme? In che modo la psicologia del turismo, eh, il marketing relazionale, eh, quindi il know-how posseduto dal nostro istituto, lo IEMEST, eh, può supportare il, il turismo. Eh, io è da 25 anni che svolgo l'attività di psicologo e psicoterapeuta. I miei pazienti sono individui coppie e famiglie, quindi sono fondamentalmente dei sistemi e eh, vi posso assicurare che il, il servizio clinico... Eh, presenta delle fortissime analogie con il servizio turistico, soprattutto per ciò che attiene la fase dell'accoglienza e di quella che vedremo eh, fra poco, eh, la demand analysis, l'analisi della domanda, che ci consente di andare al di là della eh, domanda eh, ufficiale, della richiesta eh, di un servizio turistico per cogliere il bisogno implicito, i bisogni nascosti del, del sistema eh, cliente, che appunto può essere, eh, come nel servizio clinico, un individuo, anche nel servizio turistico, un individuo, una coppia e una famiglia. E vedremo anche in che modo, eh, diciamo, il, eh, la psicologia del turismo, eh, grazie appunto a questa collaborazione che è nata con la Logos, può, eh, tra lo l'OIEM e la Logos, può supportare eh, sia il, il turismo come attività, ma soprattutto gli operatori turistici, che sono quelli appunto più colpiti, sono stati quelli colpiti, come tutti quanti noi, dalla pandemia. Eh, andiamo a vedere eh, le leve, eh, le nuove leve del marketing turistico postmoderno. Eh, le formulò eh, Archambol in un forum internazionale sul turismo e mi colpì perché Archambol è un economista francese che parla da psicologo. Io mi trovo meglio a dialogare con economisti, con fisici, eh, piuttosto che, eh, diciamo in qualche modo, eh, oltre che con eh, i miei colleghi, perché danno una visione, spesso e volentieri danno una visione multidisciplinare e permettono di eh, cogliere anche l'ecletticità di quelli che sono, possono essere le argomentazioni e trattazione. Lui eh, dice eh, eh, cosa ci chiedono fondamentalmente oggi eh, i turisti, eh, cosa vogliono eh, quando chiedono una vacanza o un viaggio e eh, la prima leva eh, che ha individuato è exciting o emotion, eh, quindi in qualche modo il viaggio già allora eh, quando ne parlò Archambol diventava la leva principale eh, diventava quella di eh, creare, eh, diciamo, un'emozione, un'esperienza emozionale eh, vissuti, eh, diciamo, che potevano diventare, creare una forte eccitazione. E il viaggio, in quanto esperienza divergente, ha, eh, è vocato prevalentemente a farci uscire dalla routine quotidiana, dalla, eh, dai meccanismi eh, ripetitivi della routine quotidiana che in qualche modo. Eh, ci anestetizzano. Questo è vali, vale oggi ancora di più in, eh, in seguito agli effetti della post pandemia, della pandemia e post pandemia che in qualche modo ci hanno anestetizzato dal punto di vista emotivo, soprattutto il lockdown ha avuto effetti devastanti eh, su minori, su adolescenti e anche su noi adulti. Quindi il viaggio oggi diventa la possibilità di recuperare mm. questi aspetti emozionali e quindi riumanizzarci. E come eh, ha esposto eh, egregiamente il, il relatore che mi ha preceduto, il professore Labarbera, è chiaro che questa possibilità di eccitarsi e di emozionarsi, grazie alla realtà virtuale, alla Cave, di cui noi disponiamo in istituto, eh, grazie ai visori, quindi eh, diciamo la realtà virtuale e l'immersività della realtà virtuale può consentirci di provare, di creare una, eh, un viaggio nel viaggio, quindi di creare una situazione che nella sua divergenza rispetto a ciò a cui noi siamo normalmente abituati, eh, eccita e emoziona. L'experience. L'experience è una leva che eh, diciamo chi si occupa di turismo conosce benissimo da vent'anni a questa parte. Il viaggio non è diventato come nel turismo di massa un viaggio eh, visto dal finestrino o mediato da una guida turistica, semplicemente, ma diventa un calarsi nei panni eh, degli abitanti del luogo o di coloro i quali lo hanno abitato in epoche storiche precedenti. Eh, e Oggi la realtà virtuale eh, è immersiva consente di potenziare eh, l'esperienza turistica, implementarla e eh, renderla, eh, come diceva appunto eh, il professor La Barbera, unica. L'education non riguarda strettamente il turismo sc eh, scolastico eh, o eh, congressuale, quello che riguarda la diffusione di informazioni. Eh, qui eh, facciamo riferimento a eh, alcuni Alcune strategie che noi psicologi del turismo abbiamo sviluppato per poter eh, rendere fruibile anche una galleria d'arte a dei bambini. Quindi eh, quello che vent'anni fa abbiamo eh, formulato, eh, che poi è stato attuato in... Ehm, ormai è diventata una prassi di, di fere, diversi musei, gallerie d'arte, diversi musei, quello anche di consentire per esempio a dei bambini, a dei target che non sono eh, solitamente, eh, non sono quelli dedicati eh, o indicati per fruire di opere d'arte, di riprodurli attraverso un laboratorio ludico, eh, riprodurli insieme, attraverso eh, riprodurre le opere d'arte attraverso l'end painting. Quindi il gioco... Eh, come attraversamento dell'opera d'arte e possibilità di eh, conoscenza, di arricchimento della conoscenza anche da parte eh, dei bambini utilizzando eh, i loro, eh, diciamo, le loro modalità e eh, eh, il canale che loro appunto preferiscono, che è il contatto eh, che crea appunto, suscita emozioni in loro eh, e eh, il gioco, l'attività ludica. A questo io ho aggiunto eh, le tre H eh, che sono hospitality intesa eh, non ehm, in termini comuni come semplice ospitalità ma eh, come ehm, accoglienza psicologica quindi come analisi della domanda quindi come possibilità di andare al di là dei bisogni manifesti della richiesta ufficiale fatta al sistema cliente dai turisti per cogliere i bisogni nascosti, eh, quelli che non vengono eh, comunicati eh, e che sono fondamentali, perché se colpiamo quelli, se riusciamo a cogliere quelli, abbiamo fidelizzato il sistema cliente al servizio e o alla struttura. History. Eh, è inevitabile eh, il fatto che eh, qualsiasi asset eh, monumentale, culturale, artistico, eh, debba essere eh, valorizzato attraverso la storia. Quindi se noi vogliamo offrire un servizio turistico, dobbiamo conoscere la storia del luogo per poter andare a individuare non solo eventi prettamente storici, ma anche miti, leggende, fiabe e favole. Quindi eh, vedremo, diciamo, nel nostro stand avremo la possibilità e già lo ha eh, anticipato. Roberto, il professor La Barbera, eh, il, eh, la, vis la visita al castello di Mussomeli non può essere eh, eh, re, diciamo, eh, operativizzata in servizi turistici se non facciamo riferimento al fatto che, eh, andando a rovistare un po' nelle leggende, esiste il fantasma del castello di Mussomeli. Quindi in che modo eh, questo fantasma può diventare per esempio un avatar? Che eh, attrae eh, tutta una serie di target, quindi che diventa il canta per i bambini, che affascina eh, i bambini del, dell'asset famiglia, del target famiglia. Eh, come può diventare anche eh, il fantasma del castello di Mussomeli, può eh, eh, creare altri servizi come la scena con il fantasma nel castello o eh, l'evento in eh, costumi dell'epoca. Eh, tra l'altro una bellissima storia d'amore quella delle le storie d'amore che eh, rimangono eterne eh, sono quelle impossibili. E eh, il fantasma del Castello di Mussomeli, appunto era fu imprigionato, eh, diciamo, morì di stenti perché amava una eh, era innamorato di una principessa siciliana, era un mercenario spagnolo Guiscardo della Portas e questo amore impossibile eh, portò poi alla sua prigionia, tortura e alla morte per stenti eh, e Human relations e eh, il servizio turistico si fonda sulle relazioni umane, ovviamente, ma queste relazioni oggi le dobbiamo eh, concepire anche e soprattutto in termini psicologici. Gli operatori turistici posseggono già delle competenze psicologiche, pur non sapendolo. Per cui, per esempio, è importante gestire il trasformare il contrasto in, in, in conflitto eh, e che attraverso processi di negoziazione e mediazione, quando la relazione diventa simmetrica, può consentire al servizio di diventare efficace. Ma in che modo, oggi andiamo nel, diciamo, sulla eh, centralità del tema di oggi, in che modo queste nu nuove leve del marketing turistico postmoderno possono essere declinate sulla base delle nuove tecnologie? Prima ancora voglio fare... Eh, eh, un passo eh, eh, diciamo, non indietro ma laterale che mi per, eh, ci porta a eh, fare un riferimento a quello che la pandemia ha prodotto eh, in termini di stress. Noi abbiamo avuto un aumento eh, dei casi eh, di eh, attacchi suicidari e di suicidi che hanno avuto un'incidenza eh, epidemiologica mai registrata eh, prima del, eh, della pandemia è eh, una conseguenza anche delle misure restrittive eh, quindi eh, facevo riferimento poco fa a tutta una serie di ricadute anche psicologiche tra cui l'anestesia, eh, il fatto di essere stati anestetizzati dal punto di vista emotivo e il, il fatto di non do, potersi muovere con eh, facilità eh, eh, diciamo, e eh, possibilità anche e, il, eh, e sicuramente questo ha prodotto un cambiamento nei bisogni dei nostri sistemi clienti. Oggi eh, i turisti chiedono fondamentalmente, sia che si tratti di un gruppo, di un individuo, eh, di individui, di coppie, di famiglie, chiedono fondamentalmente sicurezza. Eh, sicurezza per i propri figli, sicurezza per se stessi e così via, ma questa sicurezza non è un, eh, se noi l'analizziamo dal punto di vista psicologico non è semplicemente un qualcosa di oggettivo ma diventa una sicurezza percepita perché è chiaro che se io sono una struttura ricettiva alberghiera e non riesco a comunicare bene eh, tutte le misure eh, igienico-sanitarie che mi permettono di contenere la pandemia o i servizi che vengono offerti in sicurezza eh, questi non avranno eh, efficacia eh, il, i viaggi come precedentemente anche stamattina è stato sottolineato il turismo è diventato un turismo di prossimità quindi legato prevalentemente gli spostamenti sono stati legati prevalentemente eh, al eh, territorio regionale eh, e il, la sostenibilità il, ehm, oggi i turisti ci chiedono anche un recupero del contatto con eh, la natura e con l'ambiente di eh, anche poter effettuare ehm, delle attività sportive all'aria aperta quali trekking, eh, ciclismo e quant'altro quindi il recupero, eh, l'attenzione ai temi dell'ambiente e il rapporto con la natura diventa fondamentale l'analisi della domanda che eh, appunto è il cardine della psicologia del turismo deve essere basata su indicatori psicologici e il benessere come dicevo eh, accennavo precedentemente al fatto delle percezioni il benessere deve essere non è concepito in termini oggettivi universali ma eh, si fa riferimento alla percezione che il sistema cliente ha del benessere e sicuramente tutti i servizi devono essere costruiti eh, fa, po, potendo far esprimere oggi più che mai il potenziale antistress. Quindi eh, eh, bisogna concepire il viaggio e la vacanza, il servizio turistico in generale, eh, come anche una possibilità che viene data eh, alle comunità e alla società di recuperare il benessere psicologico. Eh, e quindi ovviamente eh, sono state già analizzate eh, dal precedente relatore dal professore Barbera tutta una serie di possibilità è chiaro che una navigazione con l'overlay interattivo permette di eh, identificarsi durante la navigazione se c'è l'avatar c'è l'identificazione con l'avatar da parte del navigatore o del turista e chiaramente l'immersività ci permette di eh, eh, entrare a far parte di quel contesto e attraversarlo in un modo innovativo. Il contesto virtuale produce eh, ovviamente delle eh, suscita de, delle emozioni e diventa un'esperienza un che eh, chiaramente arricchisce il viaggio e potenzia i servizi. Eh, stiamo puntando eh, attraverso i visori eh, alla possibilità anche di esternalizzare i servizi e, e, digitali virtuali immersivi che la cave che possiede il nostro istituto eh, consente e, eh, andando adesso a eh, ritornando un po a fare un ragionamento sulla fidelizzazione parlando di marketing turistico e di marketing relazionale non possiamo eh, e di psicologia del turismo non possiamo non fare riferimento alla fidelizzazione a noi interessa che le persone che usufruiscono dei nostri servizi possano ritornare. Come facciamo? È chiaro che il processo di fidelizzazione non è un processo unico, è un processo che è suddiviso in tre fasi, eh, questo lo accennava eh, il precedente relatore, l'ingegnere Licata, il nostro project manager, eh, deve essere suddiviso in tre fasi, la fase che precede il viaggio, quella che riguarda la fruizione del viaggio, del servizio dei servizi o della struttura eh, ricettiva, e eh, il post ovviamente ciascuno di questi momenti può essere guidato da una di quelle eh, leve di cui abbiamo precedentemente, eh, che abbiamo precedentemente trattato quali eh, possono essere eh, gli strumenti eh, le tecnologie appunto innovative che possono prevalere nella fase che precede il viaggio che riguarda eh, l'attraversamento eh, della vacanza e che riguarda poi il dopo. Eh, a mio avviso sicuramente il tour virtuale è quello che consente, sempre in termini di fidelizzazione, è quello che consente eh, di eh, eh, conoscere meglio e conoscerla eh, anche in una maniera eh, bici, eh, più ravvicinata e eh, in qualche modo eh, ecco, potendola toccare quella realtà, quindi il tour virtuale di una struttura ricettiva o eh, di ter risorse territoriali eh, come il castello di Mussomeli e tutti diciamo, i prodotti digitali eh, che eh, sono stati presentati eh, possono consentire eh, eccola eh, una prenotazione eh, che è maggiormente eh, fedele eh, proprio grazie al fatto che la realtà virtuale ci avvicina al servizio il durante eh, il durante eh, a mio avviso deve prevedere eh, una prevalenza si parla di prevalenza ovviamente eh, all'interno di questa fase le chatbot e gli avatar possono essere utili per Tutta una serie di, eh, eh, di acquisto di servizi e di prenotazioni, soprattutto quelli che riguardano i trasporti, che fanno perdere un, molto tempo eh, ai eh, turisti e soprattutto eh, alle famiglie che magari possono, possendo bambini, eh, possono eh, diciamo, eh, avere delle tensioni dall'attesa e quant'altro. Quindi le piattaforme eh, con chatbot possono consentire anche ecco, questa velocità nella prenotazione. Eh, il post, eh, lo accennava Roberto poco fa, eh, il, il gaming oggi si è trasformato in serious game. Eh, noi nella misura S3 eh, su Economia del Mare eh, abbiamo immaginato eh, in che modo un serious game, eh, un gioco eh, interattivo a, sf a sfondo educativo, eh, potesse svilupparsi per la risorsa mare. Quindi eh, abbiamo immaginato che l'avatar potesse essere del gioco vi, eh, virtuale, potesse essere Poseidone, che eh, parlando, eh, diciamo, raccontando anche il, la flora e la, gli abitanti del mare, ecco eh, potesse diventare educativo eh, sia per eh, bambini che per, per adolescenti e adolescenti eh, potendo così far passare i temi eh, legati all'ambiente rispetto dell'ambiente. Quindi il gioco che ci consente eh, di effettuare eh, i serious game, serious game che ci consentono di effettuare quel cambiamento culturale che eh, diciamo, eh, precedentemente stentava. Eh, andiamo avanti velocemente. Eh, eh, lo accennava Roberto, sicuramente nei psicologi del turismo, grazie alla realtà virtuale, possiamo eh, superare eh, molte eh, eh, disabilità, eh, trasformandole in diversabilità. Eh, io faccio riferimento non solo alle disabilità motorie, eh, per cui il tour virtuale consente un'accessibilità a soggetti che le eh, presentano, ma anche a ehm, eh, quei target che prima non venivano considerati eh, come eh, soggetti affetti da disabilità comunicative, eh, vedi cognitive e comunicative, vedi sindrome eh, di aut eh, autistica e di Asperger, che attraverso la realtà virtuale possono avere addirittura possono essere agevolati proprio perché favorisce il superamento dei limiti di quella particolare disabilità e rendono così eh, accessibile eh, il, i servizi, i servizi o gli asset culturali. Andiamo al tema della ricerca, eh, in che modo la ricerca può supportare il turismo e eh, in particolar modo eh, gli operatori turistici. Eh, mh, ci siamo posti Innanzitutto un problema eh, metodologico, eh, come dopo quel trauma collettivo eh, rappresentato dalla pandemia, la pandemia non è stato eh, un semplice eh, episodio, non ha rappresentato eh, un trauma episodico, ma eh, proprio per la sua eh, globalizzazione, per la sua diffusione a livello globale, e che ha interessato tutto il pianeta, diventa un trauma collettivo. E ha bisogno di una metabolizzazione che è differente dalla metabolizzazione dei traumi individuali. Eh, il, la metodologia che abbiamo voluto, eh, un, diciamo, eh, che caratterizza questa ricerca, eh, è costituita da interviste individualizzate e focus group. Le interviste individuali, eh, hanno come obiettivo quello di creare una reciproca conoscenza eh, quindi anche poter parlare dei propri vissuti Gli operatori turistici devono poter parlare di quello che hanno eh, sperimentato durante eh, lo stress che hanno subito durante la pandemia, Le, eh, la loro crisi eh, economica il veder morire eh, anche il rischio di veder morire la propria azienda o nei casi in cui sono falliti eh, la, il disastro, eh, i fattori economici sono strettamente correlati con quelli psicologici e quindi il disastro che diventa non solo economico ma anche psicologico e attraverso i Fox Group vogliamo attivare eh, un'analisi e le dinamiche relazionali per individuare poter individuare eh, eh, idee innovative che possono essere formulate solamente in gruppo e non se eh, prendi, intervistiamo una persona singolarmente quindi le fi finalità che il nostro istituto di ricerca vuole portare avanti e lo faremo in collaborazione con logos comunicazioni eh, ribadisco il ringraziamento eh, al suo patron, eh, al patron eh, sia della Logos che di questa, eh, di, questo, eh, di questa Borsa Globale dei Turismi che è un evento unico che ci permette di incontrarci eh, proprio come avviene nel, nel servizio turistico ha eh, queste finalità eh, elaborare, eh, in, eh, diciamo, rilevare dei dati per elaborare eh, strategie innovative che possono essere restituiti ai partecipanti della ricerca, quindi non una ricerca fino a se stessa, ma una ricerca applicata, consentendo a questi operatori turistici di rispondere meglio e in maniera più efficace alle nuove esigenze di mercato. E non ultima eh, eh, finalità, eh, supportare psicologicamente gli operatori turistici in questo lungo attraversamento, perché non è stato la, la pandemia, non è durato un anno, non è durata due anni, ma molto probabilmente durerà eh, eh, tre. Mm, gli effetti, diciamo, durano eh, diciamo che gli effetti saranno a lungo termine, ecco, eh, può durare tre-quattro anni, ma eh, gli effetti che produrrà questa pandemia sono come delle cicatrici. E a me hanno insegnato, dal punto di vista clinico, che tutto può essere riparato, le ferite psicologiche come quelle fisiche possono essere riparate ma ci deve essere un contesto adeguato che consenta questa riparazione e quindi eh, attraverso la possibilità, eh, la partecipazione a questa ricerca eh, noi vogliamo consentire l'attraversamento della crisi, la metabolizzazione del trauma e il recupero del valore che hanno gli operatori turistici che sono eh, diciamo eh, che attraverso il recupero del senso identitario e di appartenenza possono sentirsi protagonisti di questo eroico, eh, diciamo, eh, sacrificio che hanno fatto fino ad ora e che tutti, ovviamente, tutte le altre categorie, eh, fatto che riguarda eh, tutte le altre categorie e tutti quanti noi. Grazie per l'attenzione. Allora, eh, una domanda. Eh... Abbiamo accennato, accennato poco fa durante il suo intervento. Quanto oh, sono sviluppati e quanto sono ancora sviluppati i, ehm, le persone che hanno paura di viaggiare proprio a causa della pandemia e quanto, parliamo del rischio al contrario, oh, si, si rischiano di formarsi degli quella parola giapponese bruttissima, si chiama i comori del viaggio, cioè le persone che sì, dicono, comori. ok, eh, eh, i comori del viaggio. Uh, cioè, io conosco Firenze, però l'ho vista <ride> semplicemente virtuale su un programma. Come ecco, quelli che dicono, so giocare a pallone, in realtà ho fatto FIFA. Cioè... Eh, lei eh, diciamo che mi invita a nozze, eh. Eh, nel senso che già eh, nell'inizio di questa ricerca che abbiamo svolto, eh, la metafora eh, che eh, prevalentemente è stata utilizzata riguarda la temati, il fattore paura, il sentimento della paura e eh, sicuramente eh, il, eh, diciamo, questa eh, condizione è una condizione che poi ci porta al turismo di prossimità quindi io tendo a viaggiare in, all'interno del territorio regionale eh, o provinciale eh, per il fatto che quello è conosciuto tutto ciò che è conosciuto mi crea meno ansia e meno stress quindi se io lo conosco eh, eh, posso viaggiare ho la percezione di viaggiare con più sicurezza è chiaro che la eh, categoria di pazienti a cui la, eh, diciamo, eh, faceva riferimento lei eh, in, all'interno di un percorso eh, psicoterapico Ehm, eh, hanno bisogno, io eh, utilizzo spesso e volentieri le metafore eh, e il dialogo con queste e eh, lei mi invita a nozze perché in questo modo la possibilità di parlare eh, di un'ulteriore un eh, strada che noi vogliamo percorrere come istituto di ricerca e in collaborazione con l'Università di Catania eh, non solo utilizzare la realtà virtuale per applicarla al turismo e ai servizi turistici, ma anche e soprattutto nell'ambito del benessere, che possa essere eh, psicologico, eh, psicofisico, di riabilitazione e quant'altro. Quindi l'obiettivo nostro è creare il centro del benessere, quindi io voglio, eh, io ai miei pazienti dico che, eh, a qualche paziente trentenne, ogni tanto usato questa espressione, venga a farsi una spamentale, no? mi telefonano con urgenza, e le spa possono essere anche, l'incontro con il terapeuta. Bene, oggi io voglio, eh, io ehm, eh, ritengo che la psicoterapia 3D, eh, che precedentemente vedeva la traduzione di metafore, in oggetti che il eh, sistema paziente poteva plasmare, in, quel, in questo caso può essere un individuo ma può essere anche una famiglia eh, attraverso materiale plastico poteva riprodurre, rappresentare se stesso nel presente nel passato e nel futuro sono tre metafore che rappresentano eh, me stesso in tre eh, fasi diversi del, eh, della mia vita bene, questa psicoterapia 3D che eh, pratico ormai da decenni, può, es può eh, essere eh, tradotta in una, eh, attraverso l'utilizzo delle metafore virtuali in una eh, psicoterapia immersiva, eh, 3D virtuale immersiva. E eh, il potenziale eh, che sicuramente noi eh, abbiamo nelle mani è, eh, diventa... Eh, al momento, ehm, a mio avviso, incalcolabile. Quindi eh, possiamo eh, in questa direzione. Noi dobbiamo eh, accogliere eh, i, diciamo le persone per eh, ridonare il, il senso della fiducia. Ecco, quindi la, eh, la paura. La possiamo combattere con la fiducia, ma la fiducia richiede relazione eh, e richiede la possibilità di affidarsi eh, in un modo differente a noi operatori turistici e operatori clinici. Quindi attraverso la realtà virtuale possiamo effettuare eh, riabilitazione, possiamo effettuare, restituire eh, fiducia e sicurezza alle persone eh, facendolo in un modo differente. Direttore Robosco, tocca a lei. Sì. Non funziona. Okay. Allora. Siamo eh, vicino al microfono. Sì, sì. grazie. Eh, allora, io diciamo che cercherò di darvi un'idea più concreta di ciò che eh, noi riusciamo a fare. Intanto, io sono Giacomo Bosco, sono un professore dell'Università di di Palermo. Eh, afferente allo in quanto direttore di dipartimento, e eh, diciamo quello di cui vi parlerò è appunto eh, diciamo una evidenza concreta di quello che noi possiamo fare eh, grazie alla disponibilità di un laboratorio immersivo. Allora intanto il dipartimento che dirigo all'interno dell'Oiemest è il dipartimento SIT, è una diciamo delle tematiche delle quali mi occupo tra l'altro anche all'Università di Palermo all'intelligenza artificiale e queste tecnologie diciamo sono utilizzate nell'ambito dell'intelligenza artificiale quindi mi sono avvicinato a queste tecnologie grazie diciamo, a questo problema a questa tematica uh, della mia attività di ricerca uh, bene all'interno del dipartimento all'interno dello IEMEST abbiamo questo laboratorio immersivo allora cosa siamo in condizioni di fare all'interno del laboratorio immersivo che raccoglie sviluppatori, in particolare quattro sviluppatori e altri due ricercatori a parte me, noi possiamo sviluppare soluzioni per la visualizzazione 3D dei contenuti digitali che in qualche modo ha fatto vedere già eh, il professore Barbera. E questo noi lo possiamo fare tramite dispositivi a basso, medio e alto costo. Allora intanto eh, mi ricollego a quanto il professore Barbera ha detto relativamente al punto di inizio ovvero da che cosa partiamo? Partiamo da dispositivi che sono in condizioni di poter effettuare scansioni tridimensionali di beni culturali ma non solamente e le tipologie di sensori che possono essere utilizzati e che noi abbiamo in seno al laboratorio se di Lab Sicilia sono sensori ad altissima risoluzione, ad esempio qui vedete uno scanner faro, discutiamo qua di circa 70.000-80.000 euro eh, di prezzo, e poi abbiamo i droni che dall'alto riescono insomma, a riprendere, a fare svariate fotografie, di un ambiente esterno e poi invece abbiamo le fotocamere 360, qui abbiamo un esempio di una fotocamera molto utilizzata che si chiama Matterport e questi tre dispositivi riescono a acquisire interni ed esterni di eh, diciamo oggetti. Quindi diciamo eh, relativamente a, eh, al turismo, quali sono quali possono essere i eh, contenuti di interesse turistico? sicuramente beni paesaggistici, beni architettonici, archeologici. Ciò che vedete in queste tre immagini sono delle clip 2D di ricostruzioni tridimensionali, quindi in sostanza quello che è stato fatto è a partire dalle scansioni digitali sono stati costruiti dei modelli tridimensionali che poi appunto sono esplorabili e qui vedete abbiamo il tempo della Concordia, poi abbiamo una vista dall'alto del castello di Mussomeli fatta con il drone che eh, avete visto eh, nella slide precedente e qui invece abbiamo la chiesa di Santa Maria la Vetere, quindi una scansione interna quindi scansioni interne ed esterne ma eh, diciamo che quello al quale gli operatori turistici possono essere interessati non è solamente il bene paesaggistico architettonico, potrebbero anche essere le strutture ricettive ad esempio. E relativamente alle strutture ricettive entra in gioco l'altra tipologia di sensore che ho fatto vedere poc'anzi, ovvero la telecamera 360 che può essere collocata all'interno di un qualsiasi ambiente e scattando eh, numerose foto, queste foto poi verranno processate in qualche modo per creare Quell'oggetto tridimensionale che, rappresenta la, base per che cosa? rappresenta la base per le elaborazioni che noi facciamo all'interno del laboratorio immersivo. Quindi una volta che noi abbiamo queste scansioni e ne costruiamo un modello esplorabile, in sostanza già siamo a buon punto, perché tramite dei software come Unity o Unreal, che sono gli stessi software, mi ricollego a quello che diceva, anzi il collega relativamente ai videogiochi queste sono delle piattaforme che sono nate per la creazione di videogiochi e che adesso invece vengono utilizzate possono essere utilizzate anche per lo scopo che stiamo qui eh, presentando ovvero l'esplorazione di, eh, di beni. e allora una volta che noi abbiamo il dato scansionato e costruiamo questo oggetto tridimensionale come possiamo rendere fruibile quello che noi abbiamo uh, uh, scansionato? Lo possiamo rendere fruibile diciamo in modo a costo zero per chi ovviamente vuole eh, esplorare quello che noi eh, abbiamo acquisito tramite un qualsiasi computer e il browser internet quindi quel programma che si utilizza per potersi collegare in internet perché il bene scansionato verrà reso fruibile tramite un link quindi vi collegate a un sito e riuscite a esplorare quanto è stato scansionato così come penso molti di voi hanno fatto utilizzando lo street view di Google quindi diciamo muovendosi però ovviamente questo è un tipo di esplorazione diciamo che ha un certo grado di interattività ma è piuttosto passivo eh, non si può fare solamente questo, quindi non c'è la possibilità di creare quindi una visita da, da, da, dal vostro computer al computer di tutti. Quello che si può fare, quello che possiamo fare, è creare dei video, ma qui l'esperienza è assolutamente passiva, che voi potre, potete vedere con eh, il vostro televisore 3D, se avete un televisore 3D. Quindi indossate gli occhialini in 3D e avete la possibilità di diciamo, vedere... Eh, il bene scans scansionato in tecnologia 3D ovviamente qui non c'è un'esperienza immersiva non c'è assolutamente alcuna immersività però diciamo già è magari anche una soluzione diciamo molto eh, comoda e eh, anche questa eh, a bassissimo costo quello che diventa invece immersivo è l'utilizzo dei visori a basso e eh, a medio costo ovvero sono dei visori questi che eh, diciamo costano quello che è VettaSys il cardboard costa su 10 euro, l'altro è un po' più evoluto, siamo sui 20-30 euro e su questi visori si può mettere il proprio telefono cellulare e, diciamo, tramite un'app che eh, diciamo viene sviluppata ad hoc, si può esplorare stavolta con un grado di immersività sicuramente superiore a quello che è, eh, diciamo l'oggetto, eh, l'ambiente che eh, è stato è stato scansionato. E Ovviamente qua sì c'è un grado di immersività, però è un grado di immersività dove è difficile muoversi all'interno dell'ambiente, si ci può girare, insomma, ma eh, diciamo, l'esperienza è un'esperienza anche, lo confesso, piuttosto stancante per gli occhi per quest perché queste lenti diciamo, sono, sono poco efficienti. Invece adesso andiamo a eh, diciamo un'esperienza un, un, un sicuramente immersiva ma non ai massimi livelli che è quella dei visori eh, Oculus Quest 2 o addirittura Valve Index che sono dispositivi dedicati per la realtà virtuale quindi sono dispositivi completamente indipendenti non mettete il vostro telefonino su questi è già un device di suo e eh, qui l'esperienza è veramente immersiva, ma non è il massimo dell'esperienza che si può fare, perché il massimo dell'esperienza che si può fare è la camera immersiva, ovvero un ambiente, una stanza con delle pareti dove eh, diciamo, eh, l'utente eh, entra indossa degli occhialini e a differenza delle altre esperienze camminando all'impressione eh, diciamo vede lo zoom delle immagini si allontanano si avvicinano proprio l'esperienza le, virtuale eh, al massimo grado di risoluzione ecco tutto questo è ciò che al momento noi possiamo fare all'interno del laboratorio immersivo cioè siamo eh, in condizioni di poter eh, diciamo fornire eh, applicazioni insomma, che consentono la, eh, di, eh, diciamo, mh, di, di eh, vivere queste, queste, queste esperienze virtuali, ripeto, a eh, diversi ordini di, eh, di risoluzione. Eh, ok penso insomma di eh, di avere detto tutto l'ultima cosa che dico per eh, tutti coloro che si trovano adesso in sala è che eh, l'ha detto Roberto Barbera ma io lo ripeto esiste uno stand dove in qualche modo si può toccare con mano qual è il tipo di esperienza insomma che, che si, può, eh, si può vivere. Grazie. Una domanda una camera immersiva eh, quanto costa? Cioè, mi sembra un, un oggetto un po' costoso oh, ma anche voi che mi fate fare una prova, quanto costa? Io ricordo sempre, parlo per esperienza personale, sì. la prima volta che avevo 12 anni, oggi ne ho 41, la prima volta che mi hanno messo un casco di realtà virtuale per videogame, avevo 12 anni, me lo ricordo alle fere del Mediterraneo, era questo, e... Eh, per stare un quarto d'ora uh, di questa cosa, di questo viaggio che fecero fare, costava 12 euro, quindi un sacco di soldi per quei tempi, per il, nel 92, quindi... Eh, allora, ah, la camera immersiva ha un, costo, ha un costo consistente, ovviamente la camera immersiva che abbiamo noi è stata acquistata nell'ambito del progetto 3D Lab Sicilia, eh, siamo sui 200.000 euro, diciamo, eh. come costo questo <ride> ovviamente deve essere, deve essere considerato come diciamo, l'opportunità a risoluzione massima bisogna ovviamente recarsi in un luogo però diciamo, è sicuramente una esperienza vicina alla realtà d'altro canto lei inizialmente parlava di tecnologia 3D, di glasses, di occhiali diciamo che non sono decollati eh, il nostro obiettivo è quello di utilizzare la tecnologia che già c'è per dare la possibilità alle persone di vedere le bellezze che abbiamo nel territorio e di venirle a vivere realmente. Non vogliamo assolutamente sostituirci a questa esperienza grazie eh, un'ottima domanda se sì. posso eh, allora abbiamo detto che questa forma di stanza costa 200.000 euro ok lei mi fa vedere per esempio un viaggio su Palermo io poi posso cambiare il programma e vedere Messina, Catania o devo cambiare sempre la stanza basta no, cambiare no, la, la scheda insomma sì sì sì eh, basta ogni, ogni, ogni, ogni diciamo viaggio virtuale eh, cioè crearlo, organizzarlo promuoverlo quanto perché per, per le vogliono una telecamera tipo quella di Google a 360 gradi no, per... no no no noi ripeto partiamo dalle scansioni dalle eh. scansioni abbiamo il modello tridimensionale ah, quando okay. abbiamo il modello tridimensionale noi lo, lo rendiamo visualizzabile all'interno della camera immersiva quindi non è diciamo una pipeline assolutamente una pipeline assolutamente generale che parte da una scansione Perfetto. ovviamente un'altra cosa che, che non ho detto è che è importante che queste tecnologie, in particolare gli strumenti di sviluppo, consentono di aggiungere dei contenuti, il fantasma di cui parlava Fedele, quindi diciamo si possono eh, sviluppare dei serious game aggiungendo contenuti all'interno dell'ambiente che in realtà non ci sono. Mm -hmm, chiaro. Eh, eh, qualcuno nel pubblico vuole dire qualcosa? Arriga il microfono, arriga il microfono. Credo. Beatrice. Aspetta, aspetta, se no siamo, siamo in streaming, se no non, non ci sentono. E se si può avvicinare qui? Eh, perché è sì. andare a. per questo piante... punto cambia la curiosità perché Forse. altrimenti era troppo banale. E ne avevamo parlato col professore. Mi piacciono le banità. A no, me piacciono. Le... Sono, eh, banale è un modo di introdurre per poi dire cose che magari è meno banali di quello che è stato, è stato preannunziato dicevo, oh, noi ci siamo posti un problema proprio per Santa Maria la Vetere, eh, siamo qui per questo motivo, eh, in quanto ogni anno è stato celebrato lì una specie di presepe vivente, è fatto da associazioni, così. Mm, però volevamo quest'anno, al contrario, fare un presepe vivente misto, se si può dire, scopassate mille. Il termine perché volevamo eh, inserire all'interno del protiro dove c'è eh, diciamo la parte più importante della chiesa l'antica eh, natività del, della robbia che dopo il terremoto per obbier ragioni, è venne spostata nella chiesa nuova <ride> questa è una ceramica invetriata, peraltro a rilievo molto interessante sia per le dimensioni che per la qualità e volevamo vedere se riuscivamo a interpretare attraverso la realtà virtuale Naturalmente, senza spostare e evidentemente la ceramica è, è, dal 694, attaccata lì al muro, forse no, qualche anno dopo, perché la chiesa è una ventina d'anni dopo. E volevamo capire se questo era possibile, se era possibile farlo anche in termini brevi non necessariamente questo Natale mi sembra evidente visto che siamo molto in anticipo. E quanto costerebbe a sto punto? No quanto costerebbe non lo chiedo perché siccome non non pensavo manco di pagarlo per cui <ride> mi sembra mi, mi una domanda extra finanziaria <ride> oh, va bene, una domanda fuori fuori luogo. Vorrei ben capire entra in una eh, eh, diciamo esigenza di realtà aumentata cioè si vuole ricreare un ambiente dare la possibilità alle persone di vederlo quando sono all'interno della chiesa No, in questo caso non sarebbe all'interno, ma all'esterno, anche se coperto, perché c'è il Protiro. Praticamente, se lei ricorda l'immagine della chiesa, mm. eh, all'esterno della chiesa c'è un Protiro e eh, con un bellissimo portale. In quel portale, eh, che è rinascimentale, manca. Lo dicono gli studiosi. Io, nella vita, faccio l'avvocato, quindi diciamo sono autorizzato a dire sciocchezze peraltro a pagamento. E dicevo. Vuole sapere quanto <ride> <dell 'eventualità. ride> Vediamo la quantità. e eh. Dicevo, eh, il, i critici d'arte si sono accorti che in quella che è lo standard, tra virgolette, dei portali rinascimentali, nel nostro portale manca la natività. Perché generalmente c'è la storia della Madonna, con la nascita, la presentazione al tempio, tutte le cose che noi <ride> conosciamo. E qui manca eh, la natività. In realtà la natività manca perché la natività stava dentro, no? era in questa ceramica del, della robbia molto importante, per, ripeto, questa già di per sé stesso sarebbe, eh, secondo me, il monumento simbolo mh, per eh, attrarre tantissimo turismo a Minitello, senza bisogno di pensare all'UNESCO, alle chiese, alle, al Tardo Barocco. Mh, o a... <coughs> ai monumenti medievali. Quindi eh, questa cosa sarebbe bellissima poterli incastonare all'interno eh, del protiro e, e all'interno di questa, del portale, perché sì. l'unica cosa che... Ovviamente questo è fattibilissimo, Io, ovviamente però ci vuole anche, secondo me, una certa competenza per quanto riguarda l'architettura, voglio dire... I nostri ragazzi, ad esempio nel caso della, della chiesa del, dell'interno della chiesa di Mussomeli, hanno ricostruito il tetto, perché diciamo mancava un pezzo di... Eh, sì, è fattibile, però ci vuole memoria su come erano le cose. Ecco, diciamo. no, in pratica è, non è una ricostruzione, perché, perché la ricostruzione semmai sarebbe proprio all'interno della chiesa, dove voi avete visto la Madonna, parrebbe da quelle che sono le colonne, il decore e così via, ci fosse lì la Natività. Ma non si è sicuro al 100% perché le dimensioni eh, variano leggermente. E per cui qui sarebbe eh, più che altro una rappresentazione all'interno di questo contesto straordinario eh, della realtà virtuale e eh, della Natività, eh, che secondo me ha diciamo, un suo effetto. anche comunque. Sì, sicuramente. Eh, Dunque, due, due cose. Se la virtualizzazione del, del, del, della robbia viene fatto con uno dei meccanismi che abbiamo discusso fino adesso e viene integrato e viene fruito attraverso un visore, sì. significa che tutti gli astanti nel parco di Santa Maria la Vetere dovrebbero indossare un visore per vedere, a parte loro stessi, in realtà mista il, il, il, diciamo, la, la, la natività del, della robbia. Una cosa diversa, con una tecnologia diversa che stiamo pensando dentro 3D Lab, ma che oggi non abbiamo, è invece la tecnica olografica. Io prendo il della robbia, lo, lo virtualizzo, però invece di farlo fruire all'interno di un visore o all'interno di una camera virtuale dove comunque lo vedo sulle pareti, con una tecnica olografica vedo il della robbia su un muro a rilievo, esattamente come era forse 400 anni fa. No, no, diciamo, storicamente può, non lo ricostruiamo, non era così, ma, ma lo possiamo mostrare. È, è è importante, allora, però che questo significa riduzione. che la tecnica olografica ha il pregio rispetto alle tecnologie che abbiamo visto fino adesso da ammirare un 3D a occhio nudo sì. in realtà allora quindi questo ci possiamo parlare non è, non è banale non è ma complicato però dobbiamo vedere anche da un punto di vista dei costi della, della tecnologia della strumentazione per fare questo perfetto Ti ringrazio <ride> quantomeno abbiamo, abbiamo un problema che mi, mi so sono in testa, testa. Mio qualche altro che vuole intervenire? assolutamente no okay. perché il tempo a nostra disposizione già lo abbiamo sforato e lo abbiamo sforato abbondantemente Buono. ma credo che però il... ci è piaciuto però ci è piaciuto insomma <ride> lo abbiamo fatto con piacere insomma no? abbiamo acquisito che questa realtà virtuale che eh, tanto si confonde con quella reale viene percepita come qualcosa di impalpabile, però comunque ha una sua consistenza. No? Cioè, voglio dire, non so se è una sintesi praticamente accettabile o possibile, okay, eh, però abbiamo, immagino che avremo ancora modo di riparlarne dico per due motivi. Prima perché avete messo Alta carne al fuoco con l'immagine olografica, insomma, no che per me che sono ancora uno che nel suo DNA ha tanto inchiostro, insomma, ancora pochi byte, insomma, no, già crea un poco di confusione, però dico mi sembra che eh, la possibilità della presenza di una prossima eh, stanza virtuale a Palermo, insomma, no possa essere ancora un ulteriore passo in avanti per rendere palpabile ciò che attualmente viene percepito come impalpabile. Potrebbero anche portarlo al prossimo Travel Expo se si risolve la pandemia. Io spero perché... che loro lo facciano prima insomma eh. no? Comunque il Travel Expo tanto per essere chiari così voi vi organizzate sarà ad aprile insomma no? Del prossimo anno e non più a settembre insomma eh. no? Orientativamente lo segnate in agenda. Abbiamo sei mesi. La, se la seconda Andiamo settimana. Cor sì. voi dovete correre insomma no? Non vi comportate come i deputati dell'Assemblea regionale. Correte, lavorate, insomma, <ride> producente allora, noi eh, a questo punto ringraziamo Luigi Licata, Roberto Barbera, Fedele Termini e Gesuello Bosco per aver partecipato. Noi abbiamo un prossimo incontro alle 5. Che bella, abbiamo il tempo di fare prendere un caffè, diciamo ecco. Sì. Un caffè. Il tema sarà ricettività turistica, sempre più diversificata. A tra poco a tra poco, grazie